notare 26 oggi vi mostrerò questa mia nintendo switch che a forma di sangue eh, che vi faccio vedere che quando si accendono non è andata a ricarica o oh, infatti perché non, il cavo non è attaccato al sotto della doc lo attacco e ci vediamo tra un secondo e eccoci ritornati appunto vabbè a parte che c'è una batteria secondaria della nostra switch infatti qui vedete che c'è dentro già la batteria c'è dentro già la batteria appunto vi faccio vedere cos'è che fa vedere allora la stacchiamo dalla dock okay. non riesco a staccarla un secondo aspettate di nuovo eccola qua staccata allora andiamo subito nella schermata home col tasto home che è appunto questo android di base è soltanto... ho soltanto un pochino ho uh, cambiato qualche impostazione di Android, ho messo il launcher, ho installato due o tre patch del computer e ecco fatto, infatti qua vedete che c'è il menu di Android. Uh, questo è un Android 5.1 se non sbaglio, però appunto c'è un pieno di patch intaccate, infatti ho dovuto attivare le Opzioni sviluppatore con il debug usb che ho attivato prima poi l'ho disattivato Perché non metti che poi qualsiasi cosa Almeno ce l'ho disattivato comunque eh, L'ho lasciato attivo vai. Comunque appunto vedete che erano già attivate le opzioni di sviluppatore Vedete andrei 1.5.0.1 Vedete aspettate il gioco lo devo fare Eh eh e eh, vabbè ci giocavo troppo poco sull'S5 che mi è morto Il display si era distrutto vabbè. Tirando Facendo uno swipe dal, dal basso verso l'alto Si apre il launchpad chiamamolo così Quello di macOS Qua c'è la comunicazione tutto, tutto quello della comunicazione con tutte le comunicazioni Qui c'è internet, tutte le cose che riguardano l'internet tra cioè qui assistente Okay, lo apriamo Assistente Imposta un timer tra un minuto Ok Ho impostato un timer di un minuto Vabbè adesso Disattiva il timer farlo Vabbè Poi quando suonerà Lo disattiviamo Qua c'è l'assistente comunque nel senso che va il microfono anche la camera sia questa che questa infatti vedete che la batteria che poi non è manco attaccato appunto qua ci sono tutti ci sono tutti i giochi aspettate che disattivo l'accelerometro ecco molto meglio multimedia qua ci sono tutte le app di multimedia facendo così si va agli accessori agli accessori qui ci sono le impostazioni andando oh, ho aperto guida poi oh, c'è lo sfondo della c 5 vabbè. andando qui si è aperto impostazioni, è un po' difficile ecco qui, c'è questo widget dove, poi vi faccio, ecco il timer, lo speaker essendo sotto non è che si sente troppo perché, però nella doc, che sarebbe questa si sente tanto anche, l alimentatore è questo un po personalizzato Samsung Switch la chiamate infatti andando edition vabbè, si dovrebbe chiamare tipo così no si chiama tipo Galaxy Switch vabbè Galaxy Switch Edition si sì, aggiornamenti software non ha più aggiornamenti software però come potete vedere qua ci, cioè, si vede un po' lo sfondo in interior, qua ci dovevano essere gli widget qui c'è questa interfaccia con tutte le notifiche da eh, Microsoft News quella che c'è nei computer Windows che io ora non è che non, non me lo ricordo perché sono passato al mio meraviglioso Macbook come potete vedere dal logo della mela che si illumina appena lo apriamo si è illuminato si sì. E da questo sfondo Aspettate che lo metto via E questo sfondo qui è quello ufficiale Del um, del, um, del launcher Quindi se noi andiamo qui Dico accessori No Dov'è che è? Tipo in impostazioni sarà Aspettate che lo cerco No No Ah no vero è il launcher quindi non fa vedere l'applicazione Allora andiamo qui nel play store E qua stavo cercando dei giochi da scaricare per un po' Ok andiamo così qui E poi cerchiamo appunto mh, Cerchiamo quello che ci serve quindi eh, Ad esempio la... Aspettate un secondo che lo cerco, che con una mano faccio fatica. Ci vediamo tra un millisecondo. Dopo un po' di tempo l'ho trovato, si chiama Smart Launcher 5. Vedete, è questo qui, apri. Vedete, questo qui il launcher. Molto carino. Qui. Se schiaccio questo tasto qui, che... Se io vado qui in impostazioni, vedete, è nativo, non... non non va nel multitasking non fa niente però tipo tipo qua in orologio ma anche in telefono no in telefono ci sono tanto qua non ho contatti qui vedete che fa, fa delle le impostazioni allora, niente ragazzi questo era la mia Nintendo Switch un po' chiamiamola così modificata um, niente noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!